Buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi spieghiamo come funziona la lente a tracolla permette di lavorare con le mani libere si indossa sul torace e permette di lavorare con le mani libere la lente ha anche un pallino per ingrandire maggiormente uno spot tutta la superficie ingrandisce due volte, due per mentre il pallino ingrandisce dieci volte c'è anche la luce, la luce è molto intensa, può essere d'aiuto se si usa la sera o in un luogo dove c'è poca luce Trova impiego per leggere il giornale, per modellismo, per ricamo, per cucito, per tanti hobby creativi grazie per averci seguito, alla prossima, buona giornata